Il primo torneo di RCP dove andremo a eh, aiutare i ragazzi dell'AMPAS, quindi tutti i volontari di che vogliono provare a mettersi in discussione su quelle che sono le proprie capacità, le proprie competenze sul massaggio cardiaco attraverso uno strumento che ci aiuta in qualche maniera a raccogliere i dati di come un volontario sta massaggiando e a eh, estrapolare quali sono le eventuali criticità e dove poter andare a lavorare ad esempio la compressione non è eh, adeguata benissimo la macchina ci dirà guarda dovresti spingere un pochino di più hai ottimizzato la frequenza quindi sei a, 100 di, a 106 hai massaggiato per circa il 93% anche se è stato un po più attento quindi hai già migliorato il tuo grado di performance in questo momento la criticità è nella fase di rilascio perché fondamentalmente nello spingere si sfrutta il peso corporeo, ma nella fase di rilascio non si è sufficientemente preparati a eh, ritornare in una posizione neutra. Quindi eh, il concorrente si concentra molto sullo spingere, ma poco sul rilasciare. Guarda, ah. mi sono fregato con questo 16. Perché è spinto? Perché pensavo quello che mi avvidei, ho fatto nella che... tuta. <ride> Però grazie, è stato molto molto utile Per adesso io mi sento di dire che tutti quelli che hanno partecipato Hanno comunque fatto un buon massaggio E paradossalmente se avessero dovuto intervenire in un, in un vero RCP Avrebbero comunque fatto un massaggio di qualità